Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mister Camarium. Allora, prima di cominciare, vi voglio ricordare di iscrivervi se siete nuovi e di lasciare un like al fine di questo video, a voi non costa niente, invece a me aiuta molto a far crescere questo canale. Allora, eh, è un po' da un po' di tempo che non pubblico progetti su camera elettronica, non tanto perché non avessi avuto delle idee, ma proprio perché il tempo. A mia disposizione è ristretto perché non so se avete seguito in un altro video io sono impegnato anche nel sociale quello che vi voglio presentare è questo progettino qua eh, praticamente è un upgrade eh, di questo box che ho realizzato 10 anni fa in descrizione metterò il link per avere eh, un piacevole effetto eh, di colori quanti sculta eh, musica in questo upgrade in pratica ho ridotto le dimensioni effettive, questo qui è molto più grande ma soprattutto ho utilizzato eh, degli operazionali, invece nell'altro progetto c'erano solo oh, componenti passivi. Un'altra novità di questo progetto e questa è la prima volta che lo faccio, ho realizzato una schermatura sul circuito stampato, eh, visto che non avevo diciamo, le competenze tecniche per farlo per questo non l'ho mai fatto, adesso mi sono cimentato in questa cosa nel schermare scudo stampato, visto che lavoriamo sulle frequenze in questo modo riduco eh, le frequenze parassitiche che possono dar fastidio in questo tipo di progetto. Questo sistema di schermatura si usa molto anche nella radiofrequenza allora eh, a parte quello che la differenza sostanziale è che qui uso delle porte, lo, ehm, no porte degli operazionali rispetto a quelli che erano componenti passivi sull'altro progetto ma anche ho utilizzato questi led rgb jumbo che ho trovato sul sito dove mi procuro i componenti all'estero io compro in polonia il sito è il tme l'unica cosa negativa è il fatto che non sono riuscito a trovare dei condensatori a poliestere queste sono da 560 se mi ricordo male non sono riuscito a trovarli in un formato più piccolo cioè avevano solo questi così brutti enormi comunque eh, niente passo al box questo box me lo sono costruito con la stampante 3d non so se riuscite a sentirlo di, ehm, come rumore sottofondo ma adesso sta lavorando perché sto stampando questo progetto, questo l'ho trovato su un sito e l'ho dovuto modificare perché come l'aveva realizzato non andava bene, aveva molte pecche. Poi un video successivo vi farò vedere quali sono le modifiche che ho effettuato. Allora, questo box mi, mi piaceva eh, eh, o almeno l'ho realizzato con queste eh, finestrini a rumbo perché in questo modo avevo un'idea eh, di più LED eh, sulla scatola. Invece questo qua, se vedete ha una distribuzione omogenea eh, del colore questo tipo qui di plastica non sono riuscito a trovare lo so che ho allora che cosa ho fatto ho preso due plex come si dice due eh, pezzi di plastica da sprento, ho dimenticato come si chiama eh, e l'ho ritagliato al centro ci ho messo un foglio di carta l'ho tagliato e ce l'ho messo all'interno eh, siliconato attaccato con silicone e tagliato in modo da farlo entrare all'interno del box in questo modo riesco a diffondere meglio uh, la luce e, e non vede anche l'interno, che l'interno sinceramente non mi interessa. Uh, e poi ho utilizzato questi connettori in modo da poter uh, togliere e rimettere il circuito uh, facilmente. Adesso vado a, um, diciamo, a montare il tutto e vediamo uh, come funziona. Soprattutto prima di questo vi faccio vedere uh, la descrizione del circuito che ho realizzato allora questo è lo schema eh, tecnico del progetto che ho realizzato in descrizione vi metterò eh, la copia allora ne altro che eh, un filtro passa eh, basso passa alto e passa banda eh, se vedete io qua associato i colori però per comodità vedrete sul circuito stampato che io comunque non ho rispettato l'associazione tra acuti e colori. ho disposto i colori in base alla necessità del circuito stampato, anche per chi eh, non crede che in natura esiste comunque un'associazione tra eh, frequenza e, e colori. In questo caso, ho riso anche più carino, comunque eh, l'effetto. Eh, la differenza il taglio di frequenza, è comunque fatto da questi tre: cioè questi componenti, all'ingresso tra invertente e non invertente è molto semplice, quindi non passo avanti oltre a dire nel descrivermi eh, tanti particolari di questo circuito. Eh, L'unica eh, caratteristica praticamente è, è l'uscita, praticamente ho messo un diodo per eh, filtrare o raddrizzare meglio eh, come si chiama mh, la frequenza, in modo che il transistor si comporta eh, come un efficace eh, relay. Ecco qua, questo è il circuito stampato. Come vedete sul circuito stampato purtroppo ho utilizzato diversi ponticelli. La linea rossa in questione è il ponticello da effettuare. Invece questa linea gialla che vedete qui è il ponte esterno, cioè ho dovuto utilizzare un cavetto esterno al circuito stampato per correggere quello che era un problema nell'alimentare il l'amplificatore operazionale effettivamente non sono riuscito a realizzare un ponticello come questo qui ho dovuto fare un cavo eh, con la guaina e, e saldato in questi tre punti <coughs> adesso vediamo di fatto come si comporta il circuito